e ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono dani 26, oggi vi volevo mostrare una roba che con il 6 youtube non so quando vi possa far piacere, come si programma, diciamo così, una um, un home page di un sito, ovviamente noi lavoreremo in file.html, non in file. Ah, no. HTM con robe lì e non lavoreremo, non lavoreremo in c++ ah, ah, c'è quel File. Allora, per prima cosa dobbiamo aprire il Visual Studio Code, non so se voi ce l'avete, se non ce l'avete installatevelo, perché io non, non ho voglia di fare, sbattermi e andare a cercare programmi del piffero che costano milioni di Visual Studio uno che vi piace e non voglio mai nemmeno andare. A cercarmi in un programma che nessuno usa è semplicissimo e quindi il è il componente migliore ah il mio compito che devo fare a scuola ok um, file dobbiamo fare file new file sì, new file dobbiamo fare poi qui punto html html noi lavoriamo in html, non so scrivere html. direi di scrivere di andare qui e di fare um, no andrei io ho un punto html ora vi faccio vedere questo html qua che non ho fatto io però vedete questo qui è quello va yes. ho chiamato anni 26 perché non so proprio ho questo qui è quello di che yes. non so se sapete che cos'è se non sapete che cos'è studiate che cos'è eh no scusate qui non, non lo vedete perché era nel secondo schermo vabbè questo qui è quello che ho fatto io scusate perché era nel secondo schermo scusate allora, poi apriamo qui questo coso qui Cosa, lo apriamo. Facciamo dopo sta all'eria via. Direi di aprire anche questo qui per farvi vedere le cose. Questo qua praticamente non l'ho fatto io questa interfaccia qua, lo dico io l'ho fatto Microsoft. È quel lo page di IIS. Sono che poi, idea, yes. lo volevo modificare e un pochino l'ho modificata con i editor poi vi faccio vedere anche cosa ho modificato. Apriamo con Visual Studio, vi faccio vedere subito che cosa ho modificato. Questi bordi qua in sostanza modificata perché non mi piacevano quelli, quelli che ha fatto microsoft quindi questo qui è un html base allora, in, si inizia sempre con eh, mi, mi ricordo come si fa questa lettera qua ah, si fa. Allora, aspetta così barra godi chiusa la strada poi lo, lo riapriamo e eh, scriviamo come si dice? html ok una volta scritto questo bisogna chiuderlo poi facciamo così dobbiamo riscriverlo e poi possiamo scrivere di tutto quindi possiamo scrivere ciao scriviamo ciao sono da 26 e iscriviti al mio canale se noi ora dovremmo fare ctrl s che è il comando per dire salvami e facciamo doppio clic vedete è uscito un html molto basico ovviamente per fare questo è veramente difficile eh? non pensatevi di che sia scrivere tre cose vedete? molto tranquillo se noi dovessimo ovviamente per rostarlo quello lì bisogna attivare IAS yes, quello lì sarà un altro video per rostarlo anzi ve lo faccio vedere subito scusa perché interrompo la registrazione perché devo aprire la pallet explorer e vedrete tutti i miei file quindi non voglio ok sono tornato um, praticamente noi andiamo su windows sulla roba scusate siamo veramente le così andiamo su inetpub pub pub root e poi facciamo praticamente a um, yes dobbiamo fare praticamente così guardate ve lo posto su scusate però queste cose sono un paio stra importanti aspettate questi file qua li tolgo e vi faccio vedere subito sostituisci il file della destinazione aspetta te un po' perché non lo fa scusami eh, non capiamo la protezione allora poi noi dobbiamo prendere questo metterlo qua un pochino ah ok ho capito ho capito ho capito questo qui è veloce ho capito, capito, capito, ho capito. Allora, noi se questo qua lo dovessimo chiamare. Ho capito così. Guarda, spesso. mi se fare questi tasti esteri eh, Che non va in mouse. Allora, creiamo la cartella, così facciamo ZZ e qui ci metto tutti i file che c'erano qui dentro. Così poi faccio un semplice copia e incolla. Allora, questo qui andrà rilominato Facciamo F2 E lo chiamiamo IIS Start Ovviamente io farò una roba accessibile soltanto dal mio PC Perché io ce l'ho IIS Infatti senza avere IIS attivo eh, Non possiamo farlo Questo Non possiamo fare questo ne Nemmeno questo Cioè, questo qua insieme Allora se io dovessi mettere i miei piedi quello oh, si vede ancora il mio vecchio ma che voglio non resta ancora a vedere eh. pino, pino, pino, pino pino pino scusate non capisco scusate ah questo perché ho sbagliato no giusto cacchio oh, è ragionare no ma dai vabbè poi vedremo vabbè comunque vi farò un video dedicato se non riesco per qualche altro motivo ah forse perché ho capito ma no, no, questa cosa poi non potete proprio vederla cioè, in realtà la dovreste vedere però soltanto quando siamo quasi ai 5 iscritti questo facciamo e fide non si lancia no questo qua è perché no, non lo per capisco beh ora riduciamo fondo. chiudiamolo cancelliamolo allora, questo qui era questo qua ok aspettate anche una cazzo allora ora dobbiamo riaprire il visual studio qua ci sono danni e qua non mi ho ma come fa a non esserci più quindi questo qui è un html qui dobbiamo scrivere basta che lo scriviamo flash body tipo così flash body se no. cioè basta che fate così body, e poi cliccate qui o scrivete i comandi che ci sono scritti qua e così non va perché vedete si sì, che okay. flash body se adesso salvassi contro lo apro slash podi esce però non funziona sempre così potrebbe anche uscire lì un comando vabbè questo qua è che non vi volevo far vedere questo in sostanza che cos'è aspettate mi devo se lo metto nell'altro schermo guardate che aggiungo qui qua possiamo vi faccio vedere che cosa stavo facendo così almeno no no, no, no, no così ecco una bella, una bella cavolata per la qualità mettiamo questo qui io dice, di solito quando facevo i video che non avevo ancora non attaccavo ancora il secondo schermo usavo questo così, mettevo facevo il più 11 così facevo e eh, vabbè aspetta vabbè facevo vedere questa si crea a qualcuno è bellissimo vabbè poi vabbè, qua possiamo vedere tutta la storia del mio canale vedete qui il 31 agosto avevo 5 iscritti il 30 agosto 4 poi vabbè man mano sono cresciuto vediamo il mio compleanno mm, 38 iscritti eh poi vediamo un po a Natale quanti ne avevo meritano di compleanno di natale cosa mi avevate fatto 40 iscritti e eh, eh, ora siamo, siamo a 80 22 settembre 25. un anno fa se può dire e siamo ancora 84 iscritti vi dovete iscrivere avete due pollicioni ecco usateli per iscrivervi grazie rimettiamo allora di qua vabbè comunque niente così si fa che ovviamente poi dove eh, questo qui è una roba semplice poi qui potete anche fare ciao no um, il um, codice ecco vedete perché non va fatto perché se mettete il codice poi morirà pianino pianino non tolgo laggo però no controllo esso sbagliato facciamo così tac sono più clic vedete sono soddisfattissimo del risultato beh ora questo html qua finisce direttamente non nel cestino non, non nel cestino nel cestino non finisce nel cestino Vuoi rimuovere in modo definitivo Sì. Niente, per questo video è tutto. Ehm, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ricor ah, ricordatevi di condividere il video con i vostri amici e dirgli, dovete dirgli che si devono iscrivere. Grazie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.